chi erano questi? questi Livia? erano i milanesi quattro anni fa quando naturalmente arrivò la proposta e poi è diventata naturalmente eh, vera e propria un atto vero e proprio all'area C un'area all'interno della città All'interno del quale si paga il pedaggio per passare con l'automobile In vista di una pedonalizzazione Allora, ne parliamo con chi può spiegarci perché questa iniziativa Che appunto è stata adottata da, da, da un po' di tempo a Milano Aproderà anche a Roma Ed è Enrico Stefano che è presidente della Commissione Mobilità del Comune di Roma Ben trovato Stefano sì, buon, pomeriggio. buon pomeriggio a voi Allora, l'area C in... Eh, come dire... in. Eh... In termini più esotici, è la famosa congestion charge. Giusto? È meglio sì, charge in maniera anglosassone. Ecco. In maniera anglo Ma non suona il... meglio, non fa più figo Stefano? No, preferisce Ma congestion charge. Diciamo che. Importante, insomma, non, importante. importante non usare l'inglese per, per, per non far capire. Ecco. Non lo dica Potremmo a noi, magari, non eh, lo dica eh. a noi eh, che noi siamo fautori dell'italianizzazione eh. di, di ciò che si può esprimere in italiano. La eh, schiusa con Gestion è corretto. Basta che non lo si faccia per, per non far capire ai cittadini. Perché spesso in passato <ride> si usavano termini in inglesi per, per uh, fate, sempre fate, polemica, far... fate sempre polemica, fate sempre polemica, Stefano. Allora, spie, da, spieghiamo. anche eh, spie... per rompere il ghiaccio io, su un tema oggettivamente delicato. Ci spieghi, momento. perché è lo studio? La state, insomma, la state valutando? Potrebbe essere una realtà a Roma? Di che si tratta? Allora, eh, in sostanza si parte da quanto era previsto nel PGTU redatto dalla scorsa amministrazione il cui PGTU eh, prevedeva un'idea secondo me molto intelligente, io lo dissi già agli esponenti della precedente maggioranza quando affrontammo il tema, dove in realtà non c'è nessuna eh, tassa, cioè, quindi nessuno vuole fare cassa e nessuno vuole tassare o impedire ai cittadini di muoversi, il, la norma del PGTU, che magari poi andremo a rivedere, a migliorare, a implementare, a modificare, però l'idea di fondo è sicuramente condivisibile, è quella da cui partiremo è quella di prevedere una serie di, di accessi, ad esempio io ho in base alla tipologia del veicolo, in base a dove abito, ogni cittadino ha N accessi gratuiti al centro storico, faccio un esempio a 100 accessi gratuiti al, alla congestion charge, che può essere centro storico, anello ferroviario, anche qui uh, chiaramente è in divenire, è chiaro che eh, l'area dell'anello ferroviario potrebbe essere quella che si presta di più, ma non è detto e praticamente una volta esauriti questo numero di accessi poi si comincia a pagare quindi in sostanza cosa significa che basta che due colleghi di lavoro si organizzano per eh, dividersi l'automobile per andare al lavoro e nessuno paga quindi è più uno stimolo, un incentivo a o, o utilizzare meglio l'automobile privata o ad utilizzare il trasporto pubblico in tutte le sue forme, che può essere l'autobus, che può essere il taxi, che può essere il car sharing, che può essere la bicicletta e, e, e così via. Quindi e, è, una misura, è una misura molto intelligente. Appunto, è una mera, non è una mera tassazione secca di, eh, di chi passa un barco, questo magari potrebbe sembrare ecco, tipo uh, pedaggio autostradale, ma in realtà è una misura per cui. Fino ad un certo numero di accessi eh, l'accesso è gratuito, oltre a un certo numero di accessi si comincia a pagare. Poi si possono pensare delle esenzioni, ad esempio per la, i mezzi elettrici piuttosto che ibridi, eh, piuttosto che gli scooter, piuttosto appunto che i mezzi magari eh, che non viaggiano con un solo occupante. Ad esempio un'ipotesi che è sicuramente valida è cioè quello di dire. Se eh, l'automobile ha più di 2, 3, 4 occupanti, allora non paghi la conversione charge, quindi anche qui incentivare i eh, cittadini a utilizzare al meglio eh, la propria automobile o appunto a riscoprire la città col mezzo pubblico, io lo dico sempre è sicuramente difficile ma certe volte appare più difficile di quello che eh, in realtà è, è lo dico perché sapete che sono un assiduo utilizzatore dei mezzi Sì di... è vero Stefano <ride> c'è da dire che però insomma mh, proporlo a Roma oggi eh, sicuramente fa caponare la pelle ai cittadini che sentono già con i mezzi pubblici come siamo ridotti eh, è difficile muoversi, pensate che cosa significa magari dovendo lasciare la macchina oppure dovendo pagare un pedaggio, voglio dire questa città è pronta secondo lei, io per questo ho fatto sentire le opinioni dei milanesi che sicuramente sono avanti rispetto a noi, rispetto alla mobilità certo. cioè, i cittadini romani sono pronti per accettare una cosa del genere? Ma due aspetti su questo mi preme sottolineare uno trasportizio e uno sociale, è vero che eh, dal punto di vista del trasporto dobbiamo, abbiamo un potenziale enorme da, da recuperare abbiamo sì. dei miglioramenti importanti da avviare non a caso questa idea nasce come applicazione quantomeno nel prossimo anno perché ci saranno 6 aprirà metro C San Giovanni eh, e così via E' anche vero che ad oggi molti mezzi pubblici eh, sono poco efficienti non perché ATAC sia incapace di gestirli ma perché di fatto sono fermi nel traffico e quindi prendo sempre ad esempio Piazza Venezia che poi è già una zona a traffico limitato nelle ore di punta l'autobus fa fatica a camminare perché è circondato dalle dall automobili. Su questo, quindi, l'unica misura da prendere è quella di ridurre l'impatto e dell l'entrata delle automobili private, così da liberare spazio e far camminare più velocemente l'autobus o anche il taxi, perché il taxi, se aumenta la velocità commerciale perché c'è meno traffico, anche il taxi diventa molto più economico, e diventa un, un, un mezzo che si può uh, utilizzare sicuramente in maniera più, uh, più assidua, ad oggi il taxi è costoso perché il taxi è fermo nel traffico e quindi mentre è fermo nel traffico il tassametro cammina un domani decongestionando appunto le zone più centrali della città, anche il taxi potrebbe diventare un mezzo di trasporto molto più economico e competitivo di quello che non è, che non è oggi, quindi Vediamo come molto spesso l'unica misura da fare è quella di ridurre l'impatto del traffico privato piuttosto che uh, aumentare l'offerta di trasporto pubblico che nelle aree all'interno dell'anello ferroviario mi sento dire già abbastanza abbondante perché abbiamo due barra tre metropolitane, abbiamo una rete di tram comunque abbastanza ehm, fitta e che andremo ulteriormente ad incrementare e come abbiamo visto oggi, non so se avete seguito i comunicati, abbiamo visto oggi in commissione, eh, ci sono diversi servizi di carcerini, quindi eh, diciamo che all'interno dell'anello ferroviario l'offerta di trasporto pubblico è già eh, Diciamo accettabile, ecco, non dico ottimale ma mm. accettabile, quindi si tratta di ridimensionare un pochino le automobili. Faccio poi la seconda osservazione sì. che è di natura più sociale, diciamo che questi strumenti sono sempre stati osteggiati dalla cittadinanza una volta che sono stati introdotti nel dibattito che ha preceduto l'introduzione, anche in città eh, diciamo che apparentemente potremmo pensare più inclini a questo tipo di eh, intervento, pensiamo a Londra, se ci andiamo a fare un po' di rassegna stampa sui uh, siti della BBC piuttosto che altri media inglesi, Vedremo che poco più di dieci anni fa anche a Londra i cittadini eh, inglesi protestarono contro la congestion charge, si inventarono dei metodi per scavalcare le telecamere, né più né meno di quello che accade nella apparentemente meno civilizzata Roma, salvo poi oggi eh, chiedere a qualsiasi inglese, io penso anche a qualsiasi milanese, cosa ne pensa della reazione della congestion charge, sicuramente avremo più feedback positivi eh, che negativi. Quindi questi strumenti all'inizio inevitabilmente trovano delle... Mh, Contrapposizione. Contrapposizione tra i cittadini, ma poi una volta che vengono introdotti apportano benefici per tutti perché poi ripeto: non vogliamo togliere il lavoro a nessuno e tutte queste misure prevedono delle possibilità per chi deve fare delle consegne per, scar per scarico merci. Non è una tassazione secca di qualsiasi mezzo passa sotto una telecamera paga, ovviamente. Mm, eh, questo è interessante, Vabbè, certo, da... Da... una forma di ZTL allargata, diciamo così. E diciamo il principio è al contrario, perché Dariele dice che non può accedere nessuno eccetto gli autorizzati, gli autorizzati. la congestion charge dice... Possono accedere più o meno tutti pagando a diversi livelli a seconda del tipo di veicolo, di dove risiedono, mm. di quello che devono Altrimenti fare. Altrimenti, lasciate eh, l'auto. Quindi diciamo il principio è, è ribaltato: in realtà, okay. in realtà quello delle ZTL, però può essere anche più, anche più efficace perché abbiamo visto che in alcune aree di Roma dove è stata introdotta la ZTL al consumo, in realtà i benefici sono, sono maggiori. Il tema è sempre quello: non è né di far cassa né di impedire niente a nessuno, ma certo. di impogliare i cittadini a organizzarsi meglio. Senta, questa era un'idea dell'ex dell assessore di Guido in prota approvata dal consiglio <ride> comunale nell'era nell Marino che voi avete eh, insomma tirato fuori e portato avanti. Sì. Stefano. sì, sì. Come ho detto all'inizio, era contenuta nel PGTU, ah, approvato dall'Amministrazione Marino, se non erro esattamente due anni fa. Mi sembra fosse marzo 3 sì. del 2015. Beh, tutto sommato, vede, giunta Marino non era male. Poi a fine, alla fine dei conti. No, no, ma io anche all'epoca riconobbi <ride> a vari. <ride> Eh, esponenti l'intelligenza la, la, la, diciamo la, del, del, del fare un, servizio, un accesso al consumo che prevedeva dei bonus gratuiti, quindi semplicemente di fatto se poi le persone si vanno ad organizzare certo. quasi non paga nessuno in sostanza, proprio perché non è un modo per far cassa ma uno stimolo. Per I cittadini. Ignazio Marino era il più grillino del Partito Democratico, infatti, che fine ha fatto? <ride> Stefano eh. è stato sfiduciato <ride> dallo stesso Partito Democratico. Dice: Beh, uno in casa è pure troppo. Grazie Enrico Stefano, grazie, grazie, a grazie a voi, al po presidente pomeriggio. della commissione mobilità del comune di Roma.